Buongiorno, io sono Aradia e ho il piacere di oggi presentarvi e parlarvi un pochino anche di me. Faccio uh, questo lavoro ormai da tanti anni, sono approdata sulla, su questa bellissima piattaforma ormai da un paio d'anni. Il mio percorso olistico e di formazione inizia diversi anni fa uh, ho sempre avuto questa passione, ho sempre avuto questo richiamo verso tutto quello che è l'esoterismo, verso quello che era la divinazione ma soprattutto io vengo da dei percorsi di studi psicologici quindi che mi hanno avvicinato da sempre alle persone a seguirle, a cercare di comprendere, di aiutarle a cercare proprio di capire quali potessero essere anche i loro percorsi i loro blocchi, le loro difficoltà eh, Nasco quindi come una tarologa inizialmente, successivamente ho fatto tutto un percorso di studi che mi ha portato ad essere un'astrologa, soprattutto un'astrologa karmica, come dicevo mi occupo proprio del percorso delle persone e successivamente mi occupo anche di regressioni karmiche, quindi di vite passate, di andare un po' a scoprire chi siamo, ma soprattutto chi eravamo e che cosa ci portiamo dietro di noi. I metodi possono essere disparati. Eh, sono sempre ferma nel capire la persona che arriva da me. C'è sempre un motivo per il quale io ho fatto tutti gli incontri che sono venuti nella mia vita, così anche come sulla piattaforma di Wengo. A sensazione cerco sempre di mettermi nei panni dell'altro e di di comprendere quali sono le necessità del momento. Sicuramente la via che io prediligo è quella del, dei tarocchi, degli arcani maggiori che mi aiutano a comprendere, ad entrare nel profondo di ogni situazione che mi viene presentata quotidianamente. Successivamente eh, mi aiuto sicuramente con il pendolo qualche volta anche con il channeling, quindi una meditazione profonda con l'aiuto dei maestri superiori e qualche volta quando necessita e quando ci sono delle richieste specifiche utilizzo anche eh, tutti gli strumenti di astrologia eh, per comprendere quindi i transiti, quindi quali sono i momenti di difficoltà della vita e quali sono anche i momenti nei quali noi possiamo usare un pochino di più per cercare di superare e quindi di evolverci, di crescere e anche di migliorare tutto quello che sono gli aspetti della nostra vita. Io sono una persona molto sensibile, molto emotiva, per me è sempre stato molto difficile sostenere qualche volta anche il dolore delle persone, perché chiaramente nel momento in cui le persone arrivano da te, ti chiedono un aiuto su qualsiasi argomento che si può trattare, si entra sempre in contatto con quello che è la difficoltà del momento, con quello che è proprio anche la sofferenza dell'animo umano. Sono una persona che ha questa caratteristica, che ha questo dono di riuscire ad entrare in grandissima empatia. Quindi mi capita spesso e volentieri di sentire proprio quel dolore. Io credo che il dolore qualche volta ti lasci davvero senza parole e quindi cerco di improntare sempre il mio lavoro prima di tutto con l'empatia, prima di tutto nel comprendere profondamente quello che è l'esperienza che mi sta arrivando, che mi stanno raccontando. E quindi non posso fare a meno di entrare un po' in quel dolore, è difficile poi qualche volta riuscire a sostenerlo e anche nel momento in cui i consulti finiscono eh, tendere a lasciarlo un po' andare. Quindi qualche volta trattengo questa cosa, potrebbe essere non facile soprattutto poi nella gestione della nostra vita privata. Io arrivo in questo lavoro e a questo lavoro, approdo questo lavoro proprio perché c'è stato un momento di grandissima sparatura nella mia vita privata, che mi ha portato a fermarmi e che mi ha portato davvero a cominciare a vedere la mia vita come se a un certo punto andasse un po' su binari differenti. Questo grande dolore di questa perdita che ho avuto mi ha avvicinato moltissimo a questo lavoro, moltissimo alle persone, moltissimo all'animo umano e io ricordo che inizialmente parliamo ormai di quasi dieci anni fa l'unico momento nel quale io stavo bene della mia vita era quando lavoravo con gli altri, perché credo che nel lavoro, nelle sessioni eh, che ho avuto modo, ho avuto la grande fortuna eh, di fare nella mia vita, di conoscere così tante persone, c'è sempre uno scambio molto profondo, quindi aiutare qualche volta gli altri, sostenere gli altri, vuol dire arrivare aiutare anche noi stessi e da questo scambio io credo che escano sempre delle cose meravigliose, posso dire di aver imparato sempre anche io da tutte le persone che sono arrivate a me e che ho conosciuto. Quindi è stata comunque una difficoltà ma anche una grande fortuna. Allora, qua ce ne sono diversi. Io sono uno scorpione con... Sei pianeti importanti, tra l'altro personali, in seconda casa, in scorpione, e un ascendente in bilancio. Quindi per chi sa un po' di astrologia, sono pianeti tosti in un segno che è particolare. Tutti ci dicono che siamo difficili, che siamo testardi, che siamo vendicativi, eh, che quando vogliamo arrivare da qualche parte, quando abbiamo un obiettivo, ci arriviamo e basta. In realtà è vero. Posso dire di me che sono una persona tenace amo perseguire i miei obiettivi, sono testarda nel tempo, la vendetta un po' scorpionica, il risentimento che qualche volta noi abbiamo, sono riuscita un po' a mitigarlo, quindi devo dire che sono migliorata, mi sono avvicinata un po' più agli aspetti del mio scendente bilancino. Però sicuramente ho anche altre caratteristiche che mi hanno portato a fare questo, questo mestiere, questa professione, sono sicuramente una persona molto empatica e una persona che è molto brava nell'ascolto. Da bambina, è eh, un sogno nel cassetto che è rimasto ogni tanto ancora a 44 anni, purtroppo che ho compiuto da poco tempo, eh, ci ripenso su questo mio desiderio di scavare, che è un po' scorpionico, di scavare, di trovare la verità, di avere la passione per tutto quello che sono i misteri, le cose nascoste, quando ero molto giovane mi ha portato a pensare eh, di avvicinarmi agli studi di archeologia, sono fan pazzesca di tutto quello che riguarda l'egitto quindi mi sarebbe piaciuto essere un'archeologa e prendere magari la specializzazione in egittologia quindi proprio andare a scavare nei siti mettermi lì cercare di comprendere capire tutto quello che è, sono le vite passate perché anche in questo ho un'inclinazione molto felice a tutto quello che è storia a tutto quello che ci ha preceduto e a che ha portato anche l'umanità ad essere quella che è quindi sicuramente L'archeologa resta un po' il mio sogno nel cassetto. Chissà, magari un'altra vita, in un'altra vita riuscirò a riprendere questo percorso che non ho mai iniziato. Mazza, questo non me lo sono preparato. <ride> Cosa posso dire? Oddio! Devo ritornare indietro nel tempo. Allora... Torniamo sempre nel 2014 che per me è stato un anno fatidico per tante cose, è stato un anno un po' di disgrazia ma è stato un anno poi anche di grande fortuna. Un aneddoto, io credo fortemente sono una grande fan della sincronia della vita, di tutto quello che ci capita, eh, ha sempre un suo significato, sempre un suo perché, nulla è mai per caso. Nel 2014, quindi, quando io avevo un rapporto molto importante che poi si è concluso, Uh, tutta una serie di sincronie pazzesche hanno fatto in modo che io iniziassi questo lavoro, da prima come, come gioco e poi invece è diventato qualcosa di veramente molto importante e tante cose sono entrate nella mia vita proprio in quel momento, tante persone che mi hanno aiutato, tante persone che si sono affezionate a me e ho avuto da subito un bel riscontro, quindi un aneddoto che io conservo sempre uh, con molta gioia e anche con segretezza, ma oggi ve lo racconto molto volentieri perché è proprio quel momento della mia vita che mi ha fatto capire come tutto era giusto se avessi preso questa direzione, quindi a un certo punto per quanto io sono sempre, faccio sempre molta difficoltà a buttarmi perché sono una persona che si difende molto e che cerca di essere molto ponderata, che guarda sempre tutto attorno affinché eh, tutti i segnali della vita mi possano aiutare e incoraggiare a prendere una determinata via, una determinata strada, ho deciso in quel momento che questo sarebbe stato poi il futuro e sono molto felice, al di là delle grandi difficoltà che comunque ho avuto inizialmente, credo un po' come tutti, di essere qua oggi a raccontarvelo. Spessissimo, perché per quanto io amo molto quello che faccio, eh, è sicuramente una professione molto difficile, qualche volta anche pesante, qualche volta ti tira giù anche a livello di energia e quindi ogni tanto sogna di fare cose diverse, magari un po' più allegre, magari un po' più divertenti. Io amo moltissimo la Francia, amo moltissimo Parigi e resta sempre un po' nel mio immaginario ogni tanto fare tutto mandare qualche messaggio ai clienti più affezionati non mi cercate o oh, cercatemi in questo giorno, in questa ora e trasferirmi a Parigi e vivere un po' sull'onda di questa città che per me è sempre stata un sogno e anche qualcosa che comunque resta lì, nell'immaginario chissà, forse magari per vite precedenti importanti non ancora eh, ho, questo, ho questo amore per questa città Quale sarebbe il titolo? È una domanda alla quale ho pensato un po' questa. Io sono un amante di Woody Allen perché lo trovo un regista sicuramente intelligente e che poi riprende un po' una di quelle che sono le mie attitudini, che utilizzo anche nel lavoro, cercare di vedere la realtà per quella che è. Quindi partiamo da quello che è, cerchiamo intanto di comprenderlo, di consapevolizzarlo e poi pensiamo alle soluzioni. Un film che mi sta a cuore e che è un po' parla anche di me è Matchpoint, non so chi di voi lo conosce, è un film che è, dà uno spaccato di vita veramente, eh, secondo me è un po' crudo ma anche molto realistico, quindi trovarsi nel momento giusto, al posto giusto, con le persone giuste, sicuramente determina un successo nella vita ed è quello che è capitato con me quando ho cominciato a prendere questo lavoro e devo dire che ancora a distanza di tanto tempo eh, è qualcosa che amo fare e nel quale sembrerebbe io riesca anche in maniera molto felice.